Ciao a tutti, sono tornato a fare un video dopo molto tempo perché finalmente abbiamo i numeri quasi definitivi eh, dei morti del 2020 e quindi si può cominciare a ragionare con tutti quelli eh, che i fanfaroni che parlano di, di SARS-CoV-2, cioè in particolare i virologi da TV e eh, i giornalisti che la fanno da padrone. In questa mass-mediatizzazione di questa influenza SARS-CoV-2. Questo video è intitolato eh, Ode a Bacco e a Brock perché è dedicato a Pasquale Mario Bacco, uno dei pochissimi eh, medici eh, aventi un cuore, una dignità, un'onestà intellettuale eh, e coraggio nell'esprimere le proprie opinioni. E Brock, perché è uno dei più famosi microbiologi al mondo, il cui testo universitario, che è chiamato proprio Brock, eh, microbiologia, di microbiologia, è uno dei più famosi al mondo, è uno dei testi universitari più famosi al mondo riguardo la microbiologia. Ora, veniamo subito al dunque per quanto riguarda Brock. Brock, stiamo parlando di uno dei più famosi testi universitari al mondo di microbiologia. Brock dice che, dice, lo diciamo dopo, perché dice una cosa talmente ovvia e talmente importante che la diciamo subito dopo. Prima volevo uh, mh, chiarire che il numero dei morti nel eh, 2019 è stato 650.000 circa, il numero dei morti del 2020 sarà circa uh, 70.000 in più. Mm. Voi direte, ecco, vedi, sono 70.000 morti del cosiddetto Covid-19, che sarebbe eh, la patologia eh, che nello 0,25% dei casi di contagiati, contagiati vuol dire persone che stanno strabenissimo, contagiati non vuol dire da un'influenza, non vuol dire che stai male, che sono quasi tutti asintomatici, i contagiati del SARS-CoV-2, ehm, eh, voi direte sono i 70.000 morti di Covid-19, il che è altamente improbabile, no? perché dato che eh, i morti per qualsiasi altra patologia, eh, che erano positivi al, di, morti di qualsiasi malattia avessero, che erano positivi al eh, SARS-CoV-2, vengono eh, messi tra i morti del Covid-19. Cioè Famosa, uh, una famosa conferenza stampa del cosiddetto governatore del Veneto, Zaia, il quale dice eh, purtroppo è così non ci possiamo fare niente, Che cuor di leone, questo Zaya, l'uomo nuovo della Lega, ammazza, questa è l'opposizione della Lega, di Zaya, se siamo messi bene se, se questo è un uomo. Um, quindi sono uh, 70.000 in più i morti nel 2020. Ora, direte, vabbè, quindi? Eh, vabbè, quindi. Nel 2015 furono, ci furono 50.000 morti in più del 2014. Ora, esattamente, mi dovete dire, dove erano i medici, così i pseudoeroi medici, dove erano i giornalisti nel 2015. Si stavano grattando, erano morti di serie B. Chi è morto nel 2015 è classificato come morto di serie B, come un plebeo? Invece i 2000, quelli del 2020 sono i patrizi? No, spiegate. Cioè Vorrei che spiegassero tutti i eh, pseudoeroi medici, tutti i giornalisti, i giornalai che hanno eh, infopandemizzato l'Italia e il mondo, in particolare l'Italia. Dove sono? Perché non si stracciano le vesti? Dove sono tutta questa gente che ora si straccia le vesti per i morti del 2020? Dove era nel 2015? Che 50.000 morti in più? Poca roba? 70.000? Non è che c'è tanta differenza tra 70.000 e 50.000, no? Anche se eh, una variazione eh, di 50-70.000 morti eh, ci sta, ci può stare, ma se è diventata fonte di lockdown, di totale uccisione dell'economia italiana nel 2020, fatemi capire perché non ci fu lockdown nel 2015? Cioè, o hanno un ritardo cognitivo a farla nel 2020, o avevano un ritardo cognitivo a non farla nel 2015. Questo ritardo cognitivo è molto importante, perché l'indice che chiameremo RC, l'indice di ritardo cognitivo, è molto più importante dello stra abusato e frega un cazzo a nessuno del famoso indice RT. Famoso perché stra pompato mediaticamente, ma che non frega un cazzo a nessuno. Perché l'unica cosa che conta è il numero di posti di terapia occupati, il numero di posti di terapia occupabili. Occupabili vuol dire non che esistono, ma che ci può essere il personale medico che, che ehm, si occupa di quei posti di terapia intensiva occupabili. Quelli sono gli unici numeri che possono interessare e su cui eventualmente discutere. Tutti gli altri numeri dell'indice RT sono indici che in realtà hanno a che fare con l'indice RC, con l'indice di ritardo cognitivo di chi si interessa all'RT. E... Ci devono quindi spiegare perché nel 2015 sono stati tutti zitti, tutti questi soloni eh, che, usciti, usciti dalle grotte ieri per andare in tv a pompare cazzate cazzate mega mega cazzate mega stronzate perché questo è poi ci devono anche spiegare perché non si stracciano le vesti da dieci anni perché ne so i 900.000 morti da fumo in dieci anni 90.000 l'anno 90.000 più di 70.000 o i 500.000 morti da alcol Uh, in dieci anni, 50.000 l'anno, 50.000 l'anno è quasi come 70.000, è quasi come il 2015. Di queste pandemie, chiamiamole pandemie come queste, i soloni, pseudoeroi, medici, giornalisti, giornalai, stanno zitti di questa pandemia? Sono sempre morti di serie B? I morti da alcol, i morti da fumo? e i 400.000 morti l'anno in Italia collegati a cattiva alimentazione, morti di serie C, di promozione, di interregionale, cosa sono? Perché? Oh, dobbiamo fare un lockdown decennale per i 90.000 morti da fumo, dobbiamo fare un lockdown decennale, Dieci anni chiusi in casa, e per i 50.000 morti da alcol, dieci anni chiusi in casa. E... Che dire poi anche a proposito dell'indice RC, cioè dell'indice del ritardo cognitivo, per esempio quello di San Marino è molto alto, no? San Marino si ipotizza di far pagare le spese ospedaliere a chi non si vaccina per eh, questa influenza SARS-CoV-2, ma questi personaggi di San Marino stanno facendo pagare gli arretrati di tutta la vita a um, di chi è, chi è malato per causa da fumo, a chi è malato per causa alcol, a chi ha malattie derivanti da cattiva alimentazione, perché questi non solo dovrebbero pagarsi le spese mediche attuali e future, ma dovrebbero pagare gli arretrati di tutte le spese mediche pregresse. Questi con l'indice RC a molto alto a San Marino, perché non hanno pensato questa cosa? E tutti gli italiani che hanno detto che eh, è una buona proposta quella di San Marino, quindi indice RC molto alto anche lì. Perché non parlano, perché non dicono che tutti i malati, tutti i malati da fumo devono pagarsi le spese sanitarie, tutti i malati da alcol devono pagarsi le spese sanitarie, tutti i malati da cattiva alimentazione si devono pagare le spese sanitarie? Poi dopo possiamo parlare di, di chi non si vaccina. Prima devono pagare e non solo devono pagare, ma tutti quelli che parlano di vaccino dovrebbero avere i beni bloccati dalla Corte dei Conti. Nel senso che, e veniamo a chi è dedicato il video, a Bach e a Brock. Brock, dicevamo prima, autore di uno dei test universitari più famosi al mondo di microbiologia, dice chiaramente e indubitabilmente, e eh, nessuno in letteratura scientifica è riuscito a contraddirlo, che non si crea immunità per alcun tipo di coronavirus. Thomas Brock. Thomas Brock, datevelo a vedere. Non si crea immunità, il motivo è molto semplice, come dice Tarro, uno dei più famosi biologi al mondo, che guarda caso non è stato mai intervistato, quasi mai, da tutti questi pseudo giornalisti giornalai che hanno invitato sempre la creme della creme, no? Dopo vediamo chi sono quelli che hanno invitato, Che Bacco ha già pienamente e ampiamente descritto, per non dire deriso, perché purtroppo ah, questi sono soggetti... Che, eh, le cui stronzate eh, dette sono tutte quasi tutte oh, oggetto di, se, di divertimento se non parlassimo di gente depressa bloccata in casa o eh, un sacco di gente che da marzo non sta molto bene no? tra crisi economica generale e personale delle persone, crisi eh, psicologica generale e personale delle persone. Brock dice questo. Quindi chi è? Boeri? Che vuole fare quelle, quelle pseudo-isole, pseudo-ecologiche dove far vaccinare la gente in strada? Perché Boeri non piglia sto cazzo di, di, di libro di Brock? Si fa le fotocopie, va lì, va lì dove lui vuole fare queste pseudo-primo, le pseudo-cazzate, si mette lì e fa il volantinaggio, gli dà il libro di Bro gli dà le fotocopie del libro di Broca a tutti quelli che si vanno a vaccinare nelle sue, nella sua pse pseudo cazzata di, di primo, non so esattamente che forma deve avere sta, sta stronzata mega galattica, no? Bacco, perché video dedicato anche a Bacco, perché di tutti gli alternativi a me pa io ne ho conosciuti e ne ho visti tanti di alternativi, purtroppo, perché la maggior parte non erano entusiasmanti, la maggior parte erano peggio di quello che combattono, cioè peggio del pensiero unico. Trovate spesso, in 15 anni di attivismo, che io ho fatto in tantissime eh, associazioni, gruppi, di svariati argomenti, in particolare il signoraggio bancario, l'alimentazione specie specifica della specie umana, la democrazia diretta, ma qui inquinamento elettromagnetico tutta una serie di argomenti, Io ho trovato che gli alternativi spesso sono peggio degli omologati, perché gli omologati un minimo ci puoi ragionare, la maggioranza degli alternativi ha eh, capacità logica non molto elevata. Voi direte, vabbè, ma il pensiero unico la capacità logica com'è? Non è molto elevata neanche lì, però un minimo si può discutere. Uh, quantomeno con quelli che provengono dalle vere facoltà scientifiche, cioè biologia, chimica, fisica, agraria, non certo da quelli che vengono dalle facoltà, dalla facoltà di medicina, con l'eccezione di alcuni pochi persone, come Tarro, uh, come Bacco, che sì, è vero è un medico, quindi parte svantaggiato, ma nonostante questo handicap... Um, forse perché, essendo un ricercatore, è abituato a doversi confrontare con uh, i risultati della realtà e non dipendere da un informatore farmaceutico. Eh, tarro, vabbè, Tarro, cazzo, <ride> allievo di Sabin, <ride> cioè, uh, uno dei più famosi micro uno dei più famosi virologi al mondo, totalmente eh, non considerato in Italia eh, dai mass media che devono pompare i personaggi già descritti da Bacco, insieme a Giorgiani hanno fatto questa associazione eretico. E per la prima volta da quando io frequento il mondo alternativo ho visto tre personaggi che ispirano fiducia. Tre personaggi, in particolare Bacco, perché Bacco è l'unico alternativo che ho visto in 15 anni che mi ricorda. I, i due più grandi, in particolare Auriti, che è quello che è Giacinto Auriti, ha combattuto, il signor, ha fatto la grande battaglia sul signoraggio bancario delle banche centrali facendo uno sconto diretto contro Banca Italia, cioè i capi dei capi, e anche mi ricorda là, il secondo grande che ha avuto l'Italia. L'Italia ha avuto due grandi personaggi, Vabbè, a parte Galileo che ha, che ha codificato il metodo scientifico, cioè Auriti, per la grande battaglia sul signoraggio bancario delle banche centrali, e uh, Armando Delia, che ha fatto una grande battaglia scientifica, totalmente scientifica, con pubblicazioni eh, riguardanti l'alimentazione, specie specifica della specie umana, eh, totalmente avvallato da predecessori come fondatori di interdiscipline come George Cuvier, cioè che il quale diceva che in base all'anatomia comparata da lui fondata, la specie umana è fruttivora. Stesse conclusioni a cui ha rigiunto Delia attraverso la fisiologia comparata. Ecco, Bacco mi ricorda questi due personaggi, ma perché? Non mh, tanto perché Bacco è intelligente, ha bu un buon indice RC, cioè un ritardo cognitivo basso, ma mh, perché questi personaggi, cioè Auriti e Delia, hanno combattuto in maniera sincera, in maniera diretta, ma soprattutto con coraggio, in particolare Delia. E, mh, che eh, si opponeva negli anni 70-80 con un mondo totalmente carnivoro basato sulla bufa, la grande bufa delle proteine animali, da lui totalmente smontata, con l'unico libro che ha concluso prima di morire, a un'età, morto un'età molto elevata, perché giustamente seguiva un'alimentazione vegan fruttariana. E eh, Auriti, che è stato forse a livello di coraggio, forse è stato più importante per il coraggio che ha avuto che non per la capacità intellettuale altissima sul signoraggio, perché Auriti ha fatto lo sconto diretto con la Banca d'Italia, Auriti si è scontato con le banche commerciali anche, Auriti se non fosse stato per il suo allievo, amico ehm, e... L'avvocato Pimpini eh, si sarebbe visto portare via dalle banche quasi tutto, grazie all'opposizione che ha fatto Pimpini, che è riuscito a sopravvivere fino alla fine, contro le banche, contro, nella sua battaglia contro le banche. Insomma, Bacco eh, si dimostra avere coraggio, perché non è che solo fa qualche intervista, fa qualche sparata, Bacco è in piazza. Bacco ha fatto l'associazione L'Eretevo, che è stato lui il vero fondatore, a quanto io ho capito. Tutto nasce da una sua iniziativa, in cui coinvolge le due persone che lui stima, cioè Giorgiani, il magistrato Giorgiani, e il più grande virologo, uno dei più grandi virologi al mondo, cioè Tarro. Andate a vedere chi cazzo è Tarro, che ha sconfitto il male oscuro a Napoli, il colera e 3.000 altre cose, di cui gli altri virologi non so neanche se se conoscono le fondamenta di questo, cioè ci sono poi virologi che non sanno mai combattuto sul campo, che non hanno neanche a che fare con i pazienti, che ne so, la maggior parte li ha già descritti Bacco, ma vogliamo rivedere chi sono quelli che vanno in tv, Burioni, il più grande ipocondriaco d'Italia, conclamato per sua stessa omissione, che quando lo incontra il pediatra di sua figlia, Cambia marciapiede perché è talmente ipocondriaco che ipocondriaco è ipocondriaco anche di riflesso sulla figlia, sulla stessa omissione. Cioè, è praticamente è più ipocondriaco del, del, del matto immaginario Alberto Sordi. Questo qua va in tv a parlare di, di malattie, un ipocondriaco. Però lui è innocuo perché non ha a che fare con i con i pazienti come un Galli, primario di infettivologia, uno dei più grandi ospedali di Milano. Burioni insegna a dire quattro cose agli studenti cattolici dell'Università dei Cattolici del, del chiacchieratissimo eh, Maria Verzè, Don Maria Verzè. e li finisce. Burioni li inizia e li finisce. Quindi Burioni si può permettere di andare da giornalaio... Fazio a dire a, a, dire a febbraio l'Italia a rischio zero per l'influenza SARS-CoV-2. Rischio zero per un'influenza. Cioè, la normale influenza fa 6 milioni, minimo segnale di contagi l'anno. La normale influenza: questa non è normale perché ha due caratteristiche, la differenza non da tutti gli altri coronavirus, due caratteristiche molto precise e che diremo a breve. Ma uno come Galli, che a marzo, ripete la stessa cosa di Burioni, dicendo che l'Italia rischio quasi zero per l'influenza SARS-CoV-2. Cioè, non conosce le, le, le minime basi di come funziona l'influenza? L'influenza normale è altamente contagiosa e muta. Ok? Capito? Il SARS-CoV-2 ha una, due caratteristiche principali che è la differenza negli coronavirus. È molto più contagioso e muta molto più velocemente. Quindi se fa 6 milioni l'anno l'influenza stagionale, sono dati per difetto, perché sono talmente tanti gli asintomatici che che cazzo ne sanno di quanti asintomatici ci sono per l'influenza normale, possiamo ipotizzare che per il SARS-CoV-2 saranno 18 milioni l'anno i cont cosiddetti contagiati, non sono persone malate, come ci vogliono fare credere tutti questi personaggioni eh, da TV. Cioè questo qua è il capo di... questo vecchio, perché è un vecchio, perché avrà quasi 70 anni, questo vecchio è il capo di, eh, del primario de, di infettivologia di de uno dei più grandi ospedali di Milano. Eh, lui non è innocuo come Burioni che insegna agli studenti cattolici. Eh, non è proprio innocuo. Questo va in tv, continua ad andare in tv, perché i giornalai, i giornalisti... E poi il governo di, e il ministro pseudo senza speranza si basano su questi personaggi qua. Andiamo a parlare di Crisantemo, con Crisanti, che sembra uscito dal film eh, Antonella e Pallone, cioè, l'hanno comprato i primi, i primi di novembre al mercato di riparazione, cioè, l'ha già sbertucciato la grande bacco questo Crisanti, cioè, quello che di, Crisanti dice che su un cadavere è il, il, il, il coronavirus che gli servono le cellule eh, per replicarsi, quindi non è intenzione del coronavirus, il virus non ha l'intenzione di uccidere l'ospite, che morirebbero anche loro. Se, secondo questo qua, vive otto giorni su un cadavere. Cioè... Bacco. Bacco. Cioè, devi fare un video totalmente, interamente dedicato a, a, a Crisanti, a questo passaggio di Crisanti. Crisantemo, come, come vogliamo chiamarlo. Perché poi portano pure fortuna questi personaggi, no? dovete toccargli la gobba, come, come nel film di Totò. E... Vabbè, Grisanti, Galli, Burione sono quelli che mi sono venuti in mente, più, più personaggioni. Ma Bacco dovresti fare un video dove li enunci tutti con tutte le cazzate più grosse che hanno detto. Comunque, l'indice RC è citato prima è una delle cose più importanti nella vita di chiunque. Nella vita in generale e per quanto si discute di un argomento in particolare. L'indice RC è la cosa più importante per discutere di un argomento. L'indice RC è l'indice di ritardo cognitivo, perché dicono che ci vogliono i titoli per discutere. Cioè il titolo sarebbe un pezzo di carta, perché uno si è laureato magari all'Università di Maria Verzè, no? di Don Maria Verzeno, o un pezzo di carta fa il titolo, per cui sei titolato per parlare. In realtà i titoli servono, che ne so, uno è laureato in giurisprudenza, ha il titolo, al pezzo di carta, può andare in tribunale e dire ciò, posso difendere Tizio, posso difendere Caio, quello è un titolo. Non è titolo, non serve per parlare. Per parlare serve la capacità logica, se no non puoi parlare. Puoi solo parlare di Calcio, della De Filippi, della D'Urso, ok, di quello puoi parlare, anche se l'indice cognitivo, RC è basso. Ma non puoi parlare di un argomento specifico minimamente complicato o minimamente scientifico se l'indice in, RC del soggetto è eh, alto, cioè il ritardo cognitivo è molto alto. Neanche sei un pezzo di carta, perché è pieno di secchioni a scuola che imparano una lezioncina a memoria, poi una capacità logica bassissima, bassissima. Quindi se sei... Se la tu, se, se, cioè, non è che per parlare di che ne so, di, eh, per una donna che va con un uomo deve essere un'androloga, avere il titolo di androloga per poter scopare con un uomo, un uomo per poter scopare con una donna deve, essere, deve avere il titolo di ginecologo? Non credo, credo che non... non sia così. Quindi non è che devi essere un virologo per poter parlare di virologia, anzi, non frega un cazzo se sei un virologo, interessa la tua capacità logica, è alta o bassa? Se è bassa te ne puoi andare a scopare il mare. Perché se uno, anche ignorante di virologia, ma ha una buona, una buona discreta, ottima capacità logica, può imparare la materia e rompere il culo a un virologo. Se però un virologo è un ritardato, se ha un indice RC molto alto, è, è rimar quello è, quello rimarrà. Può anche aver imparato a memoria tutta la virologia, ma la capacità critica di un, um, una persona con bassa capacità logica è prossima allo zero o sotto lo zero. Quindi se non hai capacità critica, se non hai capacità logica, non è capacità critica. Questo è un assioma. Quindi interessa solo eh, se una persona ha una buona capacità logica o meno. E come si fa a capirlo? Eh, deve avere la buona capacità logica anche chi lo capisce, chi lo ascolta. Perché se il virologo parla a, a quelli che guardano il trono della De Filippi, eh, quelli non lo capiranno che il virologo ha bassa capacità logica anzi mi sembra caspita waio oh, laureato in biologia eh? capito caputo caputo, caputo? E... attualmente io non ho visto nessuno che avesse un'alta capacità logica di questi personaggi che reiteratamente andavano in tv ho visto solo Bacco alla 7 per pochi minuti e tra l'altro gli hanno messo come contraltare Dice, vabbè, però cazzo, ha dato una possibilità a Bacco di contrastare Grisantemo, Grisanti, o come cazzo si chiama, o Galli, o Boioni, o tutti gli altri personaggioni, non mi ricordo, ma come si chiamano, perché sono talmente insignificanti. Mi messo a selvagiona a Lugarelli, a ex fidanzata dei Crociani. Ah, a proposito dei Crociani, vogliamo dirlo che Grisantemo, perché non so se Bacco l'ha sottolineata bene sta cosa, Grisantemo non è un virologo, non ha pubblicato un cazzo di virologia, negli um, ultimi dieci anni non ho proprio coperto l'ideologia, è un zanzarologo un esperto di zanzare quindi al massimo può andare a parlare della zanzara De Cruciani dei Cruciani ma cioè fatemi capire cioè un zanzarologo, poi c'è stava quell'altra che della veterinaria cioè quindi alla gente va bene tutto che eh, va bene i titoli non contano però capacità logica alto basso buona Meno buona? Più buona? Cioè, vengono fatte queste valutazioni? Certo, voi direte, vabbè, se Fazio invita Burioni, evidentemente è in sintonia con Burioni. L Ho capito, ma Burioni, che poi, magari ha anche una capacità logica buona. Ma quando la capacità logica è viziata dall'emotività, dalla rabbia, dall'ipocondria, eh, eh, purtroppo non si esplica. Quindi Burioni al fine... Eh, è facile sparare contro il bullino, come spara contro, contro la croce rossa, ma non ha, non ha colpe. E ha perso la stessa missione, altamente ipocondriaco. Cosa cazzo vi verrà a dire un ipocondriaco di un'influenza? Che fa male, fa malissimo. Che ucciderà tutti, che arriveranno le ondate, la quarta ondata, la quinta ondata, che cazzo sembra l'invasione degli alieni, la quinta onda, la quarta onda, sembrano tutte citazioni di film. Ma tra l'altro domani è il V-Day, no? Cos'è il V-Day? Il giorno il giorno dei grillini che diventano visitors, no? il Buddhay credo, interessante, no? tutte queste coincidenze, il virus, eh, i grillini, il buddhay, il taglio dei parlamentari che è stata la legge fa, fatta da Mussolini, è voluta la 18-J della P2, e, tutte queste coincidenze, sembra, sembra veramente di vedere i visitors, sembra, eh, ma qua in realtà supera la fantasia, perché certe cose dette in tv, cioè, sembrano peggio dell'AMS. Cioè l'OMS ha detto tutto il contrario di tutto, piena di scandali, eh, rapporti occultati, guerra, mica guerra. Ma che cazzo è l'OMS? Organizzazione per le mega stronzate. OMS. Tant'è vero che Giorgiani, e Bacco e Tarro gli vogliono porre un'altra organizzazione mondiale per la vita e non per la morte, come sembra l'OMS. Sì, ma anche lì io non credo ai complotti. Non ci sono i complotti perché per fare complotti a parte quello sul signoraggio bancario, che è molto ben studiato, bisogna avere una capacità logica molto buona. E, e nell'ambiente medico-scientifico io non la vedo questa capacità logica. Come fai a fare un complotto con l'indice RC con ritardo cognitivo molto alto? Non lo puoi fare. Evidentemente esistono situazioni di cui poi le multinazionali, le lobby, i banchieri approfittano, ma che non possono creare. Perché tu puoi creare un complotto solo se al, dalla base alla, al vertice della piramide c'è una buona capacità logica. Se la base di quella piramide o delle piramide in generale ha un indice RC molto alto, come cazzo fai a fare un complotto con cioè, gente che eh, ha un ritardo cognitivo alto? Non puoi, semplice, non puoi. Quindi, chi è in posizione dominante eh, per eh, il ruolo che ricopre, o per le, i possedimenti che ha, può solo approfittare dell'indice RC basso degli accadimenti. Che ne so, facciamo un'ipotesi. Il laboratorio di Wuhan esce il virus, perché è gestito da francesi e cinesi, per sbaglio, che poi è più probabile che sia zoonosi, di cui nessuno parla, di tutte le malattie del mondo, quasi tutte le malattie del mondo arrivano da zoonosi, cioè dagli allevamenti, Gli allevamenti. Sapete vero che, che i poveri visioni stuprati e uccisi in Danimarca avevano già fatto mutare il virus una marea di volte? Che se è zoonosi pure quella. Quindi, ehm, dove volete andare? Fatemi capire. Cioè, lockdown, va bene lockdown? Va bene il vaccino per cui il più importante testo universale al mondo dice che non, non crea immunità? Che niente crea immunità? Perché varia talmente tante volte il virus, varia così velocemente come Tarro dice da sempre, come tutti sanno che un virus, l'influenza cambia, muta, tant'è vero che vogliono, fanno il vaccino ogni anno diverso da quello prima. Ma cioè, e che poi, cioè. Fatemi capire. Funziona? Ma fatemi capire. Questo virus è, è mutato talmente tante volte. Le università italiane dicono che è presente in Italia da metà del 2019. Quante cazzo? Muta 30 basi su 30.000. È lo 0,1% a ogni singolo contagio. Muta 30 basi su 30.000? È tantissimo. A ogni singolo contagio? Muta 30. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè l'indice RC dei virologi da TV, ma, qua, ma qua, come stanno messi? Come fai a fare un vaccino su un virus? che muta dello 0,1% a ogni singolo contagio. Pensa dopo una marea di contagi quanto cazzo è cambiato. E la proteina Spike? Anche la proteina Spike, come dice Bacco, è mutata una marea di volte. Ma di cosa stiamo parlando? Ma perché non fanno parlare Bacco? Perché? Lo spiegate? E Bacco, anche tu, cazzo, devi fare un partito, non basta l'associazione. Non basta fare le manifestazioni. Sì, va bene, a livello mediatico va bene tutto. Però Sgarbi, Sgarbi per esempio in Parlamento ha molto più potere mediatico di te. Tu devi andare in Parlamento, devi fare un partito, perché comunque i decretini, i decretini vengono fatti poi in ambito politico. I decretini del grillino Conte, che, ha, che lui stesso ha definito con benestare dei grillini, piano di rinascita. Cioè, ti vuoi opporre al piano di rinascita democratico di Ricciogelli, il cui punto principale è già stato attuato dai grillini? Il cui, il cui simbolo sono 5 stelle, come, esattamente come la bandiera cinese, da cui tutto promana tutto il fascismo che c'è nel mondo, perché il comunismo alla fine non è che è un fascismo dipinto di finto rosso, promana la Cina. Cioè, vuoi andare, vuoi provare ad andare in Parlamento? Il punto principale della loggia P2 è stato già attuato, 400, sono diminuito a 400 deputati, sono stati i più fascisti di Ricciogelli, il quale voleva diminuirli a 450. Hanno usato la stessa legge di Mussolini che hanno preso copia in coda, legge di Mussolini che diminuisce, a 4, che diminuì a 400 deputati. Di cosa stiamo parlando? Paco, devi fare il partito diventare in Parlamento. Vuoi avere la visibilità buona o no? Vuoi che si possa combattere una battaglia vera o eh, facciamo le manifestazioni, alla bella e meglio? Il popolo in piazza? Ma che fai? Perché nel 68 c'era mezzo mondo in piazza. Cambiato qualcosa? Cambiato qualcosa nel 68? Zero! Un cazzo! Anzi, mi sembra che è peggiorato la 68. Molto peggiorato. Dicevamo, eh, dal 68 oggi, cosa è cambiato? È cambiato, sì, in peggio. Molto peggio. Quanta gente c'era stata nel 68 a manifestare? Un botto. Quindi eh, le cose vanno cambiate a tutti i livelli, non solo manifestando in piazza. Perché se no io mi chiedo, Bacco, tu vuoi lasciare tutto in mano all'ipocondriaco Burioni? Vuoi lasciare tutto in mano a... al primario di infettivologia, del più grande ospedale di Milano, l'ospedale Sacco di Milano? Quello che dice che per un'influenza il rischio di contagio è quasi zero? Ma di cosa... Cioè, eh, a Crisantemo, che è sbertucciato la grande, quello... Cioè, il zanzarologo, quello che può andare solo da Crociani a parlare. cioè, Vabbè, ci vai anche tu da Crociani a parlare. Vabbè, sono andato pure io. Se... Però, quello può solo parlare lì. Tu puoi andare a parlare anche in Parlamento. Cioè, vuoi lasciare tutto in mano a... ai grillini? Etero diretti da Grillo e dal fatto Bilderberg quotidiano? I, i grillini... Cinesi a 5 stelle, la loro bandiera a 5 stelle, esattamente cioè, come la bandiera cinese. Il loro garante ci fa la morale a tutti con un plurio omicidio stradale alle spalle? Ma di cosa stiamo parlando? Entro diretti dal fatto bilder quotidiano. Il quotidiano il travaglio che va a braccetto e convegni con il genocida Kissinger. Il genocida Kissinger mandante, responsabile di una marea di morti nel mondo, in particolare nel Sud America, di una marea di morti in Argentina, mandante dell'omicidio di Salvador Allende. Di Salvador Allende, uno degli uomini più importanti, più carichi di speranza della strada dell'umanità. Cioè, esattamente come alcuni politici colombiani, alcuni coraggiosi come Allende, morti, ammazzati dal da narcotrafficante Pablo Escobar, amichetto dei comunisti cubani con cui trafficava. Cioè, siamo in mano a questi qua, Kissinger, al fatto Bilder del quotidiano. Se cioè, non entri in Parlamento. Cioè, questi hanno ammazzato Salvador Allende, la più grande speranza politica dell'umanità. L'uomo... Cioè, il Pueblo Unido, Hamas Ravensito, l'hanno creato apposta per lui, cantato apposta per lui. Ammazzato. Perché? Perché era entrato in Parlamento. Cioè, ci rendiamo conto che sta, sta, sta per essere terminato il piano di rinascita democratica della loggia massonica P2 di Lice Gelli, del fascista Ricciogelli? Stiamo andando oltre. Quel piano lì più democratico del, del taglio dei parlamentari dei deputati. Poi anche un bambino sa che il numero eh, dei parlamentari si misura solamente sulla Camera più rappresentativa, Quindi non ce ne frega un cazzo il numero dei senatori, conta la Camera più rappresentativa, che cioè quella con quel numero più alto di eletti che rappresentano il popolo, che in questo caso in Italia è la Camera dei deputati, che è stata ridotta, quasi dimezzata. Cioè, dobbiamo lasciare in mano a sta gente qua che non sa neanche l'ABC del diritto costituzionale a Conte che non sa fare neanche un decreto che viene sbertucciato da, dal giudice di Frosinone viene sbertucciato da, per tutte le cose che fa da, da, cioè, questo sarebbe arrivato in giurisprudenza professore di giurisprudenza ammazza qua indice RT, RC al top, siamo al top quindi Bacco se non vogliamo lasciare in mano al genocida Kissinger, cioè questo entrava nella finale di Coppa del Mondo dei mondiali del 78 in Argentina, mentre venivano stuprati e uccisi tutti gli studenti argentini. Questo entrava negli spogliatoi insieme a Videla, a Videla, il Videla, negli spogliatoi di Cruyff, per fargli capire che doveva vincere il suo amichetto stupratore assassino. Eh, Infatti chi ha vinto poi i mondiali con tutti i morti per strada? Chiudo ricordandovi il numero di morti nel mondo per il fumo. 8 milioni, 90 circa in Italia. 3 milioni di morti nel mondo per l'alcol. 50 circa in Italia. Cioè... In Italia, ricordiamoci, 400.000 milio... mil... 400 morti per cattiva alimentazione, tra arresto cardiocircolatorio e, e quant'altro. 16 milioni nel mondo. E mm. Allora, questi sono tutti morti di serie C, tutti soloni, tutti quanti, zitti, giornalai, giornalisti, pseudo-virologi, medici, zanzarologi, eh, veterinari o veterinarie. Per questi qua non, tutto bene così, addirittura lo Stato che vende la droga, vende il fumo, vende il tabacco, cioè una sigaretta ha 700 sostanze tossiche al suo interno, la maggior parte sono sostanze che creano dipendenza, un po' come il fritto, il fritto crea dipendenza, e va tutto bene, no? I nutrizionisti che per caso dicono di non mangiare il fritto, sì, non esagerare, no? Mangia un po' di tutto, no? Sai quando uno è classicamente... Cioè voi potete capire la capacità logica di una persona quando di un argomento ti dice no, un po' di tutto un argomento specifico mi devi dire cose specifiche che ne so eh, su come si fa il, qual è il metodo migliore per fare un maglione, mi devi dire quale cazzo è il metodo migliore per fare un maglione. non mi puoi dire no, no, no va bene qualsiasi taglio e cucito beh, allora non capisci un cazzo non so, sai un so cazzo di quale materia non, non capisci un cazzo, l'indice RC è alto quando un nutrizionista ti dice Devi mangiare un po' di tutto e dire che non sei so, un cazzo della materia, perché <ride> ci vuole un nutrizionista. Può pure pure il mio bisnonno, il mio trisauro vuol dire, devi mangiare un po' di tutto. Ma che cazzo vuol dire? Non vuol dire un cazzo. Pure il legno? A parte il legno viene già mangiato, perché quando affumichi le cose ti mangi il legno. Cose affumicate vuol dire che ti stai mangiando quelle cose più il legno affumicato. E... Quindi, dicevamo, 400.000 morti in Italia per cattiva alimentazione. Va tutto bene? Blocchiamo tutto secondo i vostri parametri di organizzazione per le mega stronzate. Comitato tecnico scientifico che c'è qualcuno che si salva, che lo dice, che la mortalità è bassissima, che è lo 0,25%. Come si chiama? Bernabei, Bernabei. Cazzo, non so come si chiama. Va tutto bene? Va bene così? O facciamo un bel lockdown di 10 anni chiusi in casa a causa degli 8 milioni? di morti nel mondo per fumo lo Stato vende il fumo e l'alcol chi ci guadagna dall'alcol? lo oh, Stato va bene tutto bene la cattiva alimentazione chi ci guadagna sempre lo Stato perché comunque i ristoranti e i supermercati pagano lo Stato no? se va bene così non vi lamentate però, eh? perché se vi lamentate e vi va bene che ci sono 8 milioni nel mondo da fumo, 90 mila in Italia l'anno da fumo, poi vi lamentate, e poi vi lamentate, e allora il vostro indirizzo CRC è bello alto.